Volevo portare in essere un problema a livello diciamo, di ASL per quanto riguarda la riabilitazione domiciliare, ma non solo. Infatti in molti centri eh, hanno delle liste enormi e mh, ci sono pazienti che attendono dal 2017. Tra l'altro ci sono molte famiglie con bambini autistici che sono in attesa di un trattamento e sono ancora in attesa di, di, di avere praticamente questo trattamento. Tutto ciò ricade poi sul carico delle famiglie anche a livello economico. Ci sono anche pazienti che eh, devono avere i trattamenti a livello domiciliare, sono ancora in attesa. Immaginate una persona anziana con una pensione minima non può avere diciamo, questi trattamenti, credo che sia un problema abbastanza grosso e ehm, che può incidere molto su quello che è anche un, diciamo, la, la, la vita di queste persone, perché immaginate che una persona anziana che non ha diciamo, un'assistenza continuata è, è un grosso problema. Inoltre tengo a precisare che si doveva sbloccare questa situazione della riabilitazione, ma a quanto vedo e a quanto sento, contattando anche i vari centri, tutti comunicano che ci sono delle liste molto, molto lunghe. Inoltre eh, c'è un altro problema per quanto riguarda il discorso della rete. Questi centri non sono collegati tra di loro e non c'è neppure una piattaforma dove è possibile avere in tempo reale la situazione dei posti, è pur vero che il paziente deve scegliere il centro di, ri, di riabilitazione, ma è pur vero che manca una rete di comunicazione tra i vari centri e tra l'ASL, credo che questo sia un, un, un problema molto serio e importante e ci sono, ripeto, molte famiglie anche con bambini autistici, con forme anche gravi, che non hanno ancora assistenza o quantomeno dei protocolli di intervento per quanto riguarda eh, diciamo, tutto l'aspetto psicopedagogico e riabilitativo. È un discorso che ricade sulla collettività e credo che però è possibile risolverlo con delle giuste diciamo, soluzioni eh, attraverso anche i vari fondi europei, eccetera. eccetera. Grazie.